Iniziamo il video di il regista di Schinders List Steven, Steven Spielberg. Spielberg Allora, abbiamo avuto difficoltà a trovare un video sul negazionismo e questo per me è una grande fortuna Cioè, sì, siamo sì. Ma perché secondo me girano più su Facebook Mm. queste cose tipo. Tu faccia di libro. Tipo cioè. post, immagini, sì. tipo questo non è mai esistito sì. Più che video veri e propri. Sì, ma anche perché penso che YouTube non lo possa so se gli ha sicuro, garantito. Vengo, perché Bello è spero. abbastanza grave una cosa del genere. Bello Quindi spero. ne parlano. Per diffondere, cioè dire che esiste questo negazionismo, però non sono negazionistiche. Abbiamo trovato un video di un nostro vecchio conoscente Serafino Mass. Massoni, che spero non parli di sperma. Del vostro sperma? Del vostro Ma facciamo fatica. Perché noi, noi veniamo da Che porca l'ho sentito! Vediamo. Che porca l'ho sentito! Possiamo questo si intitola in di 11 anni fa Olocausto Shoha negazionismo io non faccio il ciac azione cari amici tanti saluti da Serafino Massoni questo è un video no. un po' strano eh lo sappiamo perché, anche. Mai. grazie perché ogni, ogni tanto si può anche perdere la pazienza sì c'è un personaggio della Bibbia che mi pare che perse la pazienza mm. ed era famoso per la pazienza diceva <ride> un, un blogger che, che risponde al nickname di Lent77CV che ha aggiunto un commento al, al, al mio video Shoah il negazionismo e egli ha scritto chiama l'autentico olocausto quello del vero agnello non potrà che aborrire la menzogna olocaustica quello del vero agnello Gesù, che sarebbe un olocausto vero, e quello okay. degli ebrei della città ebrei. Showa, eh, eh, mi dispiace, dicendo che si tratta di per una non dimenticare olocaustica, io chiama l'autentico olocausto marketing dell'olocausto di Paola Migliorino 12 anni fa. Scusate, eh? <ride> Da circa allora, 60 qui, anni a questa parte, l'industria okay. mediatica occidentale in particolare ripropone in tutte le salse, dobbiamo dire, la storia dello sterminio di 6 milioni di ebrei da parte dei nazisti. È Evidente che è stato anche tragedie di proporzioni grandissime, è evidente che tutto dello sterminio degli ebrei nei campi di concentramento razzisti. Che... Che... perché non si parla mai dello sterminio dei curdi, curdi da parte dei turchi scuole, e da parte dei turchi, sì. sterminio ha che ha causato anche quello ha ah, finito così, mi sento male, abbiamo sprecato tempo della nostra vita Software, se è che si specializzate in okay. software Quello è l'importante, l'importante è che si specializzate in specializzato software so Specializzato Ce ne diamo un altro o ci beviamo questi? E ce ne dividiamo <ride> Sì, lo voglio, lo voglio blastare Il motivo per cui non parlano dei armeno, dei kurdi Degli armeni, semplicemente perché come, come l'ho detto, è, è successo prima, e non sono più sopravvissuti perché quando lo dico lui, lui dice che parlano degli ebrei, perché invitano a un sopravvissuto, tipo Liliana Sagra, per esempio, no? La eh, cioè, per fortuna ci sono stati sopravvissuti. Per quanto riguarda gli ebrei, per fortuna eh, però c'è una cosa: scusami, si intendeva una cosa fondamentale, stanno morendo tutti di vecchiaio tra. tra Cinque anni non esistono più. Eh beh, ovvio, beh, normale, una cosa normale, anzi. anzi, anzi tra anni? Anni passato, e tra 50 anni. e tra 50 anni sarà dimenticata perché non ce l'hanno più. Sono adesso. No, Ci saranno i nipoti. racconteranno. Non è più la stessa cosa. No, un testimone diretto non è più. Non è più beh, la stessa cosa. A parte che la pelle d'oca, proprio. La cosa fondamentale è che io vorrei parlare. Noi tre, e sono sicuro di noi tre a parlare questa cosa. Quando eravamo bambini, guardavamo. Settimo cielo, ovvio. Sì, sì, C'era sì, una puntata sì. che parlava sì. del negazionismo. C'era una puntata. Know, e c'era il padre di un bambino eh, della classe di, di Simon. Se non ricordo male. Amico, quindi le prime stagioni, mi pare. E lui praticamente c'era il giorno di questo video: dice: No, la non esistita. E poi hanno portato una nonnina. Che Bravide, il tatuaggio, sì. e lei raccontava la storia della ramba in cui mi ricordo sì, c'era scena, scena. la mia era ebrea, mi sembra. No, era. No, no, era, no, no. non era ebrea. No, no. Era una era protestante. protestante? No, era protestante. No, era uno protestante, non lo protestante. No, protestante è protestante. È, protestante. No, protestante, protestante. è... è cristiano, ah, ma non è, è cristiano. Si sì, sì, sì, raccontava cristiano. la storia della ramba di destra e sinistra. Che un verso era vivo, un verso era direttamente nelle camere a gas. Ah, sì, sì, Comunque un sacco di storie. Ragazzi, non ci a trovare un video che. che soddisfi le nostre esigenze fane. di video. Però sono contento che si parli in ogni caso di Yeshua comunque. Poi comunque considera anche il fatto che quello degli armeni, cioè sopravvissuti diretti, non ce n'è ma sono solamente. non ce n'è ora. ora! Ora! Però io. ci sono i sopravvissuti, cioè i figli, magari de... dei figli di quelli che hanno. E su comunque di origini che provenivano da là che sono fuggiti, sono andati verso l'America, verso... Sì, finire per finire con questo progetti. video... Ok, finiamo il video di il regista di Schinderslist, Stephen Steven Spielberg. Spielberg. Vado col video per finire in bellezza e poi ci be beviamo in sciettina. Eh, io direi di berci di mentre... Hello, I'm Steven Spielberg and history has taught us many hard lessons and the most painful are often the easiest to forget and the most important to remember which is why we must never forget the holocaust and we must never forget its victims we all want to be recognized as individuals and yet we are sometimes too quick to generalize about others because of their appearance their religion or their cultural background and such generalizations by themselves may be harmless enough but by ignoring the unique and individual character we move one step closer to denying his or her humanity which is precisely what happened to millions of people during the Holocaust what began with stereotyping ended with genocide Now, not all stereotyping ends in genocide but all genocides depend upon stereotyping and we can never reverse the failures of the past but we can't avoid repeating those failures by learning to understand that the victims of the Holocaust were people like us rejoicing in uh, life yeah, and suffering its pain a precious few of them survived an attempt to exterminate them and lived long enough to recall their life stories for the cameras and microphones of the Shoah Foundation. In 1994, I established the Shoah Foundation in order to give Holocaust survivors and other witnesses a way to share their life stories with the entire world. So we traveled to 56 countries and interviewed tens of thousands of individuals, including more than 400 here in Italy. Each testimony is precious because each tells a story unlike any other yet collectively the testimonies convey a powerful message as profoundly horrific and as personally tragic as the holocaust was the message of survivors is also a message of hope one that affirms the dignity of the individual the value of courage in the midst of complacency and the power of life over death it's been my dream to preserve the memories of Showa survivors and other witnesses. Sharing their message has been my passion for the last over 10 years. And it brings me great joy to know that the testimonies of 50 Italian survivors have been entrusted to the Toscana Film Commission, joining other collections of testimony at the Central State Archive in Rome and throughout all of Italy. Anyone who wants to can view these testimonies and i am grateful to the commission for honoring their lives by making their stories available to the public sure. this international day of remembrance represents a new opportunity for all of us as a civilization it indicates that perhaps we are finally willing to confront the past and it shows that we are determined to overcome intolerance and though i can't be with you in person At the Mandela Forum I am so deeply honored to be invited, and look forward to visiting Tuscany in the future, so thank you, thank you very much, prego, ciao, ciao. ciao. Da, da italiano. Lo. Ma non mi tasti tu. lo so, cioè, prego. da italiano. Lo. invitare. non mi tasti, tu, allora, io avrei tantissimo a dire sul sull'olocausto, quindi non aggiungo altro più Io di che quello che ha detto Spielberg è abbastanza. Io direi di concludere se non vengono un minuto di silenzio. E basta. E finirà qua l'episodio. E invitare le persone a seguirci per il nostro episodio speciale. Un minuto di silenzio e basta. E vabbè, mi sembra doveroso.